L'emergenza coronavirus, questa emergenza che purtroppo ormai è diventata strutturale come molte altre emergenze nel nostro eh, paese, eh, forse ci ha fatto dimenticare eh, altri problemi del nostro, del nostro paese, tanti problemi eh, che spesso diciamo, si intrecciano tra economia, società eh, e eh, e la questione dei diritti, dei diritti umani. Eh, parliamo delle nostre campagne, no? da quei luoghi, di quei luoghi da dove arrivano i prodotti che poi ognuno di noi trova eh, nel fornitore, nel negozio sotto casa o nel eh, grande supermercato e parliamo di un problema abbastanza noto, eh, presente soprattutto nel sud del paese, ma non solo nel sud del paese. Parliamo del caporalato, siamo eh, in collegamento con Fabio Ciconte, che è il presidente di Terra Onlus, una delle associazioni più attive nel eh, raccogliere dati, eh, sensibilizzare l'opinione pubblica eh, su, mh, su questo tema. Voi, eh, buon pomeriggio Ciconte, presentate il vostro rapporto. Eh, è un rapporto che ci offre quale fotografia? Sì, buongiorno, eh, è un rapporto importante a cui abbiamo lavorato in questi lunghi mesi perché volevamo capire se il fenomeno che abbiamo combattuto, abbiamo denunciato qui in Italia in questi anni fosse diffuso veramente in che proporzioni anche nel resto d'Europa ed effettivamente indagando su altri paesi come la Spagna e la Grecia quello che è emerso è una fotografia che ha delle, diciamo, dei tratti molto omogenei, cioè un fenomeno, quello del caporalato, cioè dello sfruttamento di donne e di uomini per, lo, lo, lo diceva bene lei, per raccogliere il, la frutta, la verdura, i pomodori, i ravanelli, i cocomeri, eh, che è diffuso in, in tutta Europa. A me è un caso che mi ha colpito particolarmente l'estate scorsa ad agosto eh, un lavoratore straniero in Spagna eh, muore sotto il sole di 44 gradi centigradi mentre raccoglieva i cocomeri. Negli stessi giorni in, uh, in Italia un grande gruppo del, del discount lanciava una promozione per vendere i cocomeri a un centesimo al chilo, quindi sostanzialmente svenduti. Ora non c'è un nesso causale fra le due e vicende, ma c'è dentro il, il terreno di cultura dentro cui nasce e si sviluppa questo fenomeno che ormai è strutturale nel nostro paese ed è strutturale in Europa e che quindi va affrontato anche con misure nuove, perché noi abbiamo in Italia una legge importantissima che con terra e con altre realtà sociali abbiamo fortemente voluto, che è la legge 199 del 2016. Ora però bisogna alzare lo sguardo e chiedere alle istituzioni europee di intervenire perché non esiste una direttiva europea sul, sul caporalato e nei paesi membri non esiste nessuna legge contro il caporalato ma in un, in un momento in cui come dire, il dibattito pubblico sull'Europa è così importante in un momento in cui anche il traffico di merci fra i vari paesi quanti di, di noi in un supermercato trovano un'arancia che viene dalla Spagna o una fragola che viene dalla Grecia. Ecco quindi diciamo dobbiamo globalizzare anche la trattazione e la risoluzione dei, eh, dei diritti. Perché io penso, noi pensiamo che avere ancora oggi delle persone che muoiono di fatica o che vengono sfruttate con contratti fittizi e sono in condizioni che alle volte sfiorano la schiavitù è del tutto inaccettabile insomma eh, credo che ognuno di noi andando soprattutto al supermercato è un tema che riguarda soprattutto la grande distribuzione eh, mh, credo in misura minore eh, il, il mercato eh, sotto casa diciamo, ecco, mh, si renderà conto eh, che molti prodotti arrivano dall'estero, non possiamo girarci eh, dall'altra parte, non possiamo non eh, valutare l'impatto che i nostri acquisti hanno. Mi dica solo una cosa, eh, quando, andiamo comprare, quando andiamo a comprare le cose, come possiamo contribuire al rispetto dei diritti umani? Sotto, eh, che cosa ci deve far preoccupare? C'è un elemento che è quello del, del prezzo, quando noi siamo di fronte a offerte eh, che sembrano eccezionali eh, perché costano pochissimo, dietro quel sottocosto c'è qualcuno che quel sottocosto lo, lo sta pagando e, e spesso sono gli ultimi anelli della catena, ovvero proprio i, i braccianti e eh, quello che bisognerebbe fare è fare in modo che aumenti la trasparenza cioè noi consumatori oggi non siamo in grado di capire se un prodotto eh, ha sfruttato o meno i, i lavoratori e abbiamo sì l'indicazione del prezzo che sicuramente è un'indicazione importante ma dobbiamo fare in modo che la politica, le istituzioni si attivino perché il, come dire, ci sia maggiore trasparenza, e perché anche le politiche eh, europee eh, si attivino in questo senso. Noi quello che chiediamo è eh, un intervento da parte delle istituzioni europee che vada nella direzione di una direttiva complessiva sul fenomeno. Nello stesso tempo in questi mesi si discute, se ne parla poco, ma insomma è una politica importantissima, è quella della PAC, cioè della politica agricola comune, che è quella politica che dà sostanzialmente il 40% del budget europeo viene dato sulla politica agricola e viene data poi agli Stati nazionali. Ecco, in questi mesi è in discussione la nuova PAC e per quanto diciamo, sul piano ambientale della risposta alla crisi climatica sia del tutto inaccettabile per quanto riguarda il nostro punto di vista però quella PAC ha un elemento importante al momento, cioè la, una clausola sociale, cioè l'erogazione di fondi se vengono rispettati i contratti di lavoro. Certo, certo perché insomma poi ovviamente c'è la prevenzione e la sensibilizzazione, ma ci deve essere anche la, la, la repressione no, eh, da parte delle autorità competenti. Grazie, allora, Ciconte, grazie per eh, grazie, averci grazie raccontato quello che è un tema che veramente ci riguarda quotidianamente tutti quanti.